Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Allora, voglio fare insieme a voi degli abbellimenti che ho già fatto, ma che appunto con questi video mi dà la possibilità di farli insieme, così vi voglio far vedere quello che, quello che prima realizzavo diciamo da sola, erano delle cose un po' veloci, ma non stavo a fare video per il mio canale perché magari ha video leggermente diversi, invece finalmente posso fare, posso farvi vedere anche queste cosine che secondo me sono interessanti. Allora questo è un abbellimento che farò con il Das, quello il Pongo, quello classico, bianco. Allora, come vedete l'avevo messo in tanto, vi dico subito: l'avevo messo in questa busta per congelare, legato bene con l'elastichilo, perché così almeno dal eh, momento, momento che era già aperto rimane, rimane sempre morbido. Così evitate appunto che prenda aria che magari si secchi, visto che magari io non lo uso ogni momento, per cui insomma non ha, è, meglio, è meglio preservarlo. Poi utilizziamo della semplice carta da forno, adesso lo taglio un pochettino, così oggi tutte cose molto casalinghe e poi eccolo qui ho, ti devo utilizzare il mio mattarello perché devo schiacciare un po' il mio das e poi utilizzerò delle formine in questo caso vabbè utilizzerò eh, queste formine che sono quelle alla fine per fare i dolci niente di che ehm, aspettate vi faccio vedere anche queste Ah, ho usato anche questa rotonda, questo, è un, questo in realtà è un coppa pasta quindi questi sono dei coppa pasta. Quindi, vedete che sono proprio delle cose che con lo scrabucchi non c'entrano niente, ma che vanno benissimo. Perché, come vi dico sempre, bisogna ingegnarsi e usare quello anche che avete in giro per fare altro. E allora, perché vi ho fatto vedere questo? Perché, perché io ho già realizzato delle formine che sono queste, che così sono già asciutte e le potrò colorare, e ho utilizzato diciamo questi due queste due dimensioni di coppa pasta uno e due per fare, per fare queste forbine ma oggi voglio provare perché questo non l'ho ancora provato queste due invece che ho comprato ehm, in, in un negozio in un negozio per e sono le forme per fare i dolci quindi le trovate veramente dappertutto eh, magari se trovo i link li metterò anche nei miei prodotti perché sicuramente ci sono anche su Amazon ma io nello specifico li ho presi in un, in un negozio comunque come funziona? allora eh, prendiamo il nostro DAS preso, allora il DAS intanto è molto carino da utilizzare perché è, è molto morbido quindi si, si lavora bene e eh, rimane mh, molto leggero nel momento in cui, nel momento in cui avete finito il, il lavoro rimane leggerissimo quindi potete utilizzare queste cose come abbellimenti per album, junk, card veramente qualsiasi cosa allora io vi ho detto ho preso un pezzettino adesso lo vado a mettere così nella mia carta da forno così non sporco il mio mattarello perché come ben potete immaginare lo uso per fare altro così E vado a creare una una patina sottile delle vas vedete che ho fatto boh saranno un paio di millimetri perché voglio appunto che, che vengano che vengano delle, delle decorazioni sottili chiaramente più eh, lo spessore lo decidete voi quindi non è detto che debbano essere così sottili per esempio vi faccio vedere queste forse sono leggermente più spesse ma non importa io voglio provare a farla così sottile ora cosa vado a fare prima di tagliare vado ad utilizzare allora per questi per queste lavorazioni ho utilizzato questo stencil ve lo faccio vedere senza l'adesivo così almeno scusate mi ho detto stencil no questo è un timbro vedete in silicone e ho utilizzato questo per fare questa decorazione qua oggi voglio provare non ho ancora provato ad utilizzarlo ma voglio provare ad utilizzare invece il timbro questo con le scritte vediamo un po' cosa viene fuori allora cosa vado a fare? vado a premere direttamente il mio timbro senza esagerare perché chiaramente sotto immaginate avete il DAS che è morbido io vado a schiacciare il timbro così sul DAS ok guardate un po vedete che si vede si sì, è rimasto lavorato ora vado a tagliare con la mia formina e vado a staccare allora questa è un'operazione non ho, no, forse non ho premuto troppo no si sì, va bene potevo premere anche un po di più comunque guardate un po eccoci così abbiamo il nostro fiorellino con le nostre scritte da questa parte vado a utilizzare l'altro timbro così vi faccio vedere l'effetto che è un po diverso quindi schiacciamolo troppo stacchiamo sì, questo è particolarmente bello perché rimane molto delicato ora, prendiamo il timbro più piccolino così, ne vengono due direi proviamo eh uno ah, io sono sempre aspettate no, niente, non ce la faccio volevo farlo senza sprecare ma eccoci comunque qua stiamo parlando di un materiale che potete tranquillamente ricompattare allora facciamo così spostiamo queste così già che le sto facendo ne faccio qualcuna in più tanto poi le uso quindi schiacciamo un po in modo da amalgamare in modo che si ricompatti bene poi rimettiamo nel nostro nella nostra carta da forno schiacciamo di nuovo. Magari questo lo faccio leggermente più spesso, così vi faccio vedere. Quindi, ok, va bene così. Guardate, questo l'ho fatto un po' più spesso. Inseriamo di nuovo. Schiacciamo col nostro timbro. Così. Chiaramente, facciamo prima di tagliarlo perché altrimenti se vado a schiacciare dopo aver tagliato rischio di rovinare la forma invece in questo modo la forma rimane perfetta ok ok questo invece faccio in questo modo ricompatto così e rimetto di nuovo all'interno del sacchetto chiudo bene e metto immediatamente qui nel mio sacchetto per congelare. Chiudo così fino al prossimo utilizzo, perché voglio provare a fare anche altre cose non si secca. Ora vediamo un po'. Io, dunque, queste adesso sono un po' umide le metto così da parte le vado a colorare prendo queste che sono già asciutte tra l'altro vedete che asciutte sono diventate anche più bianche queste invece che sono ancora umide guardate la differenza sono ancora grigie allora una cosa che non avevo preparato vado a fare un forellino in uno in ogni punto così con il punteruolo o quello che avete quello che volete insomma vado a forare in modo che se poi voglio inserire un filo o qualcosa per legarle lo posso fare perché altrimenti una volta che si asciugano chiaramente è un'operazione che non si può più fare qui è rimasto aspettate che c'è qualcosa che non capisco cosa sia rimasto qui sembra un po' di carta uh. ah ecco ho capito invece che cos'è probabilmente c'era un po' di sporco sulla carta da forno un pezzettino ed è chiaramente rimasto appiccicato ok l'abbiamo tolto quindi facciamo un foro così e questo è qui sono pronte ad asciugare allora ora vado a colorare le tre già asciutte allora li facciamo di tre colori diversi così vediamo un po' l'effetto di come vengono farei uno verde qua potete usare gli acrilici che avete chiaramente niente di c'è bisogno di colori particolari ne ho messo fin troppo facciamo uno bordeaux e uno carta da zucchero sto usando tre colori che mi piacciono sono poi facilmente me li immagino già con magari le mie carte queste cose qui ora vado a colorarli bagno solo un po il pennello allora, facciamo bordò sì, ho messo decisamente troppo colore quindi vado a colorarlo completamente lascio sotto la carta da forno così non rovino il mio il mio supporto col pennello vado a picchiettare bene dentro perché così lo riempio bene facciamo bene anche i bordi qua ok aspettate adesso faccio un attimo i bordi così poi mi posso concentrare sul così metto un po' di più di colore così diventa bello scuro magari facciamo due mani adesso facciamo che fare asciugare faccio asciugare e intanto vado a dare vediamo se riesco a lavare il pennello qui solo nell'acqua così ok ora facciamo il verde vado a dare prima il verde sui bordi così in questo modo ok e adesso vado a colorare l'interno questi sono molto versatili questi, queste decorazioni perché poi rimangono molto molto leggere quindi sono proprio carine potete farle veramente potete usarle dove meglio credete e ora andiamo a fare la piccolina azzurrina appena mi si quando si asciugheranno farò anche quelle che ho che ho preparato oggi però considerate che ci vanno ci vanno un po di ore finché asciughi bene bene il, il das ed è meglio farle asciugare così almeno poi dopo le potete lavorare perfettamente ok stavo pensando di adesso ci provo eh? questo ve lo dico aspetta che io faccio le prove ecco infatti, voglio fare un po' di sono andata a mettere un po' di, di azzurro insieme a quel verde così appena appena e adesso faccio il contrario vado a mettere un po' di verde qui sull'azzurro così così si sono miscelati un po' giusto per dare un tocco di colore un po. vado a mettere ancora un po' di viola così rimane più scuro ok e adesso vado ad asciugare con il fond così possiamo passare al passaggio successivo ora medaglioni asciutti prendiamo il bianco di bianco ok pennello questo è un pennello con le setole dure asciutto mi raccomando deve essere tutto asciutto bagno il pennello in questo modo bagno la punta del pennello faccio vedere eh. ora vado a scaricare mi raccomando bisogna scaricarlo bene bene bene perché se c'è troppo colore non viene l'effetto che vogliamo e vado a passarlo qui i medaglioni in maniera partendo dal bordo sempre in questo modo qui così da far venire in risalto il disegno adesso lo finisco bene e poi ve lo faccio vedere mi raccomando più passate più passate ma leggere perché se non lo fate in questo modo rovinate tutto anche qui sul bordo ok guardate un po' vedete che è rimasto tutto in risalto il disegno scarico bene e anche qui passiamo di nuovo il nostro medaglione mi raccomando più passate quindi bagno scarico e ripasso perché se avete il pennello troppo troppo bagnato rischiate di entrare dentro le fessure e il lavoro non viene fatto bene guardate ok facciamo l'ultimo piccolino quindi non preoccupatevi se il colore sotto vi sembra tanto scuro, non importa perché poi una volta che voi passate il bianco, vedete che l'aspetto cambia e si intravede il colore di base, se voi sotto non mettete un colore scuro, cioè più è scuro il colore sotto e più rimane bello l'effetto in realtà, guardate che carino, questo era verde azzurro, idem questo, e questo bordeaux, questi sono leggeri, leggeri, leggeri, e quindi sono molto molto versatili ci tenevo a farveli vedere perché secondo me questa è una cosa che potete sicuramente utilizzare e poi vedete che c'è bisogno di Das e va bene lo trovate anche questo l'ho messo nell'elenco dei prodotti e, e qualsiasi tipo di timbro abbiate chiaramente deve essere un timbro con un po' di rilievo, perché altrimenti quando premete non rimane impresso, e qualsiasi colore acrilico. E guardate un po', questi sono i risultati. Per completare la decorazione dei miei medaglioni, eh, uso della cera antica dorata, voi potete, se avete un qualcosa di dorato, sono anche belli bianchi, cioè non è che... È. però in questo modo io vado a passare, guardate un po', ancora un po' di cera antica, così leggera, leggera, solo sulla superficie e non dappertutto, vedete... E così gli rimane questo effetto dorato, guardate che bello, così, anche su questo diciamo che dà più luce, così. Questo è il risultato finale delle decorazioni, quelle che vi ho fatto vedere nel video devo aspettare che asciughino bene prima di, prima di, di colorarle e di, e di finirle, ma il risultato verrà lo stesso. Spero che, che questa idea vi sia piaciuta, sicuramente eh, la vedrò utilizzata nei vostri lavori, di cui mi state mandando le foto e di cui sono, ne sono molto contenta. E detto questo non mi resta che ringraziarvi e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!